Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video, oggi è un video speciale, infatti oltre ai miei due fratelli Ciao ragazzi Ciao a tutti ragazzi Siamo con degli ospiti speciali signori avuto. Il team, il team ragazzi siamo carichissimi qua, Team qua, Albania ma, ma hai spiegato, hai già spiegato perché, perché non mi sono perso una transizione Hai già spiegato perché noi siamo tutti blu e voi tutti neri Siamo così perché Di Mauro contro pellegrino. pellegrino Ah noi siamo i Pellegrino? No? I miei due cugini da... Di campagna. Sì eh, perché <ride> Siamo simili tutti quanti, guarda Uno con la barba, uno senza capelli, uno con i capelli lunghi <ride> Ci completiamo. È una sfida speciale, siamo noi tre, i tre fratelli contro Ragnar, ZW e Pata. I tre cugini. Esatto. I tre cugini. I, cugini. I tre fratelli contro i tre cugini. Va bene, va bene. E quindi sarà mm. una sfida accesissima, una sfida bellissima perché per la prima volta sfidiamo la squadra di Anto e ZW Jackson, caratterizzata da Ragnar, che è l'equivalente di Francesco in porta, Pata. Fabio, io e Anto Cazzo Quindi, insomma, davvero? Siamo, diciamo, eh. siamo perfetti, sì. i paralleli perfetti Ma come funziona? A me eh. qua, eh. come funziona la sfida? Vai Fre, introduci la te Beh, la sfida sarà sostanzialmente un 3 contro 3 Questo campo come possiamo vedere in cui abbiamo messo chiaramente due porte La partita chiaramente si deciderà in 20 minuti di gioco 10 il primo tempo, 10 il secondo tempo, vedremo come ce la caveremo Pronostici? Chi vince? Squadra... Siete in casa Squadra blu Siete squadra in casa, nera? in con rimbalzo controllato ah, Però... Stai cercando già le squadre Però secondo, già me, però vinciamo leoni, secondo me vinciamo noi Siamo dei leoni noi Secondo me vinciamo noi Adesso vediamo, lasciateci nei commenti secondo prima di vedere questo video, secondo voi chi vince Ma zittavo vi che vuoi so per te? Dimmi Secondo te, chi vince? Vinco io Lui è lo sport il Pronostico <ride> del Penguin che ha beccato anche la tua, tua apparizione in Champions League e in Conference League Bisogna chiedere a lui Allora, secondo me, secondo me finisce un con un, un distacco di tre gol per qualcuno Ah, ok, quindi va vale. so per Distacco chi. di tre sì. gol, ma Non so per chi Allora, noi siamo pronti per andare all'interno di questa sfida Siamo dove per la prima volta sfideremo noi tre fratelli qualcuno, in questo caso, tanto Iscrivetevi al canale, commentate, mettete mi piace a questo video Insomma, vi abbiamo portato ancora una Volta Anto, tutta l'equipe, pata Ragnar, solo per questo dovete lasciare davvero un grandissimo like iscrivetevi al canale. Dobbiamo raggiungere i 100.000 nella maniera più veloce possibile. Abbiamo bisogno del vostro supporto, abbiamo bisogno delle vostre iscrizioni. Quindi, dai, raga, allora ragazzi, mi hanno appioppato la fascia da capitano. No. Mi hanno appioppato la santità, come padre Maronno. <ride> Eccola qua, vi devo esatto. Si può mi... giocare così, mi hanno appioppato la croce. Giochiamo col 2-1-1-1-1. Io, certo. io non mi fido di Ragnar, quindi okay. io e te dobbiamo fare gol. Io penso che dovresti fidarmi solo di me, penso proprio detto così la telecamera, ha mai stato così sicuro, Però Magari poi faccio la cavolata. E... Ecco, visto. Buonanotte. Ecco qua. Vabbè, noi abbiamo le nostre tattiche adesso. Andiamo a studiare. Però io e Jay Pata sappiamo qualcosa. Non devo vedere lui ancora. Lui deve vedere noi. Allora, ragazzi, questa partita è importantissima. Dobbiamo vincere. Dobbiamo dimostrare che siamo più forti di loro. Non, sì, è, facile, non è facile perché insomma, dai, c'è Jay Pata che è molto bravo nello stretto. Anche che è in forma. Io il... sono giocato due anni. Quindi insomma, sarà un po' la prova del nove Però noi abbiamo un gran portiere. Come ti senti oggi? No, sarà molto difficile. In queste partite si vede la differenza tra gli uomini e i ragazzini. Questa è una partita per uomini. Dobbiamo dare il meglio di noi perché abbiamo di fronte tre avversari molto forti. Come, come giochiamo, ragazzi? Come, Come viene? A caso 3 uno, uno, uno, in porta e poi dopo io e te ci mettiamo a trenino insomma. Ci alterniamo, te in fase a offensiva trenino. Io in fase più difensiva Sì facciamo 1-1-1 sì. uno, uno, uno. Insomma lo, lo schema a trenino, vediamo se sarà prolifico Allora dai raga, mi raccomando 1, 2, 3 Forza balsa. Signori, è la prima volta che ci vedete nell'attivo, tutto mi vede nell'attivo. Campo non mio, però iniziamo a avvicinarci a quello che intendo io. Signori, buona visione. Pari o dispari, capitano? Eh, pari. Dispari, bim, bim, tacchetto giochi, palla nostra. Bravo, che getta. che cos'è? Cioè, è peggio del... <ride> l'abbiamo preso, no, preso per questo, l'abbiamo preso. Preso. Preso, preso. Non abbiamo detto che non valeva. Vabbè, ve lo dico io, regola 11 ragazzi, tranne che le falle laterali si batte con i piedi, vabbè. Esatto, Esatto. Stessa regola del campo da calcio, fondamentalmente solo la rimessa in gioco verrà fatta con i piedi. C'è anche fuori fa. gioco, no, scherzo. No, no, è scherzi. C'è forte. E grazie Ragnar, ha cappato uno. Si parte. Oh! Bravo di Ragnar. E tira. Si fa. Forza. E, tre, buona. Sì, sì. buona, buona! anche il tassello. Qua, Si va. No. Passo. Oh! Da oh. Fuori. bravo bene! Va bene! Va è fuori. bene! Va bene! Va bene! Va bene! con la gamba no, è fuori, fuori secondo me è Va bene! Va è fuori bene! Va bene! Va bene! Va fuori Va bene! Va bene! Va bene! Va bene! Va bene! Va bene! Va la doppietta Non era lontissimo Occhio, occhio, occhio. Oh, oh, eh, oh eh, vai, vai su il giro Vai su il il Vai su il perché mi ha la parte <ride> Dai, però <ride> si gol no, eh Credetemi, abbiate fede Buono, Dai, vai, buono Buono Tra uno Ora, la calcetta che si fanno tanti gol un così, così ottimo si sì, fatti esci stai, stai, stai guarda, guarda, guarda segna, sì, segna nooo no. no, sei, no, no. sei due sei due è calmi, calmi, calmi è normale è normale è normale, dai staccia sì, so. dai Attra. si apre si Oh, culo ragazzi mi ha dato 5 Ragnar, sto morendo eh scatate, anche oh eh, no, eh, no. Eh, no eh, stupendo. Stupendo. Però, ancora so, una volta, stupendo. vai alto che cosa ha fatto comunque eh ah, mamma mia che gol di sinistro eh di ah. sinistro Ah, no Ci sto, non aspettavo che all'inizio andavamo un po' così Bene. così però quattro pari primo tempo ragazzi sì, sì. Fatti, abbiamo ingranato fatti. dopo noi ma era logico perché. comunque fra fortissimo eh. è vero bellissimo primo tempo Ucchia, che portiere grazie oh. bravo. bravo. l'idea di Fabio su questa prima frazione di gioco eh, è stato sì. un bel primo tempo equilibrato Dai, noi abbiamo iniziato bene poi abbiamo fatto qualche errore difensivo e anche loro sono piaciuti e adesso è importante il secondo tempo vediamo come va è partita, partita è bel gol quello di tacco partita sì. equilibratissima equilibratissima partita equilibrata, equilibrata. adesso dai siamo carichi per il secondo tempo rifiatiamo l'asso perché abbiamo una certa data soprattutto Gianto vero io vero gli altri Pigione di noi, ma va bene così. Pian piano recuperiamo. È stata una bellissima partita. Ci sono altri 10 minuti. Posso dire che il tempo è volato? sì eh, Mamma mia, è vero. No. No. Ti diverti, però. Ti inverti cioè, un sì. Io la prolungherei gli altri 10. Mettici un po' di recupero, Andiamo. recupero. Andiamo. Andiamo. E il recupero. Occhio che lui si in da solo. Vedi, si, sì, sì, sì. Lasciate l'ultimo da solo. Occhio che taglia fuoco. Eh, ci patto. Occhio, taglio. Occhio a taglio. No. la potevo bravo. prendere ma ti mi sono spaventato errore mio quella tua faccia no? è chi? 5-4 2 bravo dai dai dai dai dai dai dai dai Guardate dai dai oh, oh, dai dai eh. dai Calmo, dai dai dai Seguitemi dai dai dai dai dai dai È tornato da Brescia! Guarda, ah, guarda che... Certo, io. Lo non ho fatto il più, è ovvio. Avanza, avanza, avanza! Cazzo, non ditemelo! Avanza! Non ditemelo, signori! Dovete lasciare fare il loro gioco! Interpreti... Oddio! Corri aria? Eh? No, no, no Beh, sì, sì, no, vale, vale. La bambetta di un'aria, la Cioè, si può fare anche oltre un po'. Mamma... Bravo! Noi! Dai, dai, era giusto un era giusto il momento di entrambi? Abra caio, apra nooo! non è possibile! fatto io, batto io! così! così! così! così cazzo! così! Madassa, ma da stai da una mano ha ragione sbagliato prendi sotto prendi sotto 6 così vedi? vengo sì. sì. su di me figliolo oh, oh. No, no. dai dai dai dai, dai. No, non è lo no, tuo sì, non è niente tuo sì, non è, non è. Non è, non è, non è. andare tuo no? non è niente non è niente tuo non è niente tuo non è niente tuo non è niente tuo più uno. Eh sì. Non è mai finito. Non è mai finito. Mai. Mai. Figa. Adesso sul punteggio di 10 pari si va oltranza 5 minuti di recupero per sancire anche chi sarà il vincitore di questo match. Che non è bello. Non abbiamo più. Un match, non match non spettacolare. L'avevo previsto. Però altro, co come la stai vedendo da campo? Sto sì. divertendo un sacco davvero. Tantissimo. Bellissimo. 3 contro 3, è stupendo, devo Sai dire. Io... Mamma mia. Eh, speriamo bro. di portarla a casa. Speriamo no, no. Speriamo no. <ride> Occhio vedete che si linea, vedete che si linea? Guarda qua lui è da solo Aspettino sì. Guarda a sinistra, no, guarda No, no, attraverso. no, no vedi, qua oh, eh, Guarda mi si allinea Guarda il mio, so metodo, mi il mio. Oh. Tira, tira Sei Sei Sei Sei fatto. Per te adesso, l'ansia Sei fatta Guarda, sveglio con la battuta Guarda oh, Mamma mia, boh, boh, boh, non è finita. Non può cacciare? Ok. No, no, no, no, no, no, no, no. Vai, dai, raga siamo ancora lì, siamo ancora lì. Oh, oh bravo, devi avanzare tu qua, non io. Aspetto. Incredibile la siamo riusciti a pareggiare, è una partita veramente bellissima. Spero che vi state divertendo anche voi, veramente io, tantissimo. Quindi, secondo me, possiamo andare avanti e fare un golden goal, quindi tutta la pressione adesso. Ho salvato quello che voglio una vittoria. Quindi, che è il eh? migliore. Io, ci faccio più, io sono esausto, sto facendo tutto, sto disparando, sto attaccando. I miei fratelli non mi stanno aiutando, ragazzi. Siamo partiti io bene, io poi l'abbiamo un po' preso sono troppo alla leggera, secondo me, vedere. e abbiamo pagato. Fortunatamente l'abbiamo rimessa in piedi all'ultima e... azione del secondo tempo. È tempo di rimediare, è giusto, errore, salvataggio. Qua si decide tutto nel, nel breve, è difficilissimo scegliere un Risultato. soprattutto sappiamo che il calcio è illogico quindi non si sa Adesso... anche della vittoria Che non lo io vado io a prendere alto lì, tua, aspetto no. che viene. Giochiamo no, col, col portiere in porta. Allora ci Bravissimo, devo dire, poi potete pure incazzare, bravi. Bravissimo, bravissimo. Abitato a fine partita è <ride> normale. Eh, giusto. Cambio maglia con Di Mauro. Bella parte, bella parte. Bellissimo. Sono divertito un sacco, eh, raga. Peccato per la sconfitta, però dai, bella partita. Però sì, è eh, è noi abbiamo recuperato nei tempi regolamentari alla fine. Voi nei tempi supplementari alla fine. E poi golden Golf, Cioè, primo video così. Meglio che vedete. Eh, beh, così, no, sì, raga, sì. ci sta. Sono ben lieto di affrontarli nei campi sintetici. Là, sintetici, la, là voglio, la voglio vederli. La, anche magari con una squadra a 5. È che questo è un po' stretto. O magari la. uniamo le forze e sfidiamo tutta l'Italia, tagliare. Anche. Eh, eh, ci sta. Diteci cosa ne pensate. Di questi terzo, ma vederci tutti quanti e fare la mega squadra. Ci hai detto ciò, siete stati bravi. Complimenti all'inizio siete stati della squadra. Avete, avete come mollato a un certo punto? Noi no, abbiamo iniziato no. a girare più bene. Che, più come mollato, io, io sono di questa opinione. Abbiamo sofferto il fatto che tu salivi molto e noi no. Ragnar faceva la differenza perché era lungo in più. Invece, Frey stava sempre in porta. Eh, poi. Poi molto, lui... molto bene in fase di parata perché eh sì, ha fatto sì, delle sì, parate incredibili. Però, noi non avevamo il motore pulsante che faceva le due fasi. Noi eravamo due che correvano contro tre. Eh. Quindi, questa cosa qui, secondo me, alla lunga l'abbiamo sofferta tantissimo. Ma sì. sì. lo dicono tutti, esatto. come sì, dice ain, è stata la montagna. Sono forti, facciamo arrivare a 100.000 veloci. Grazie. Esatto, cioè, no, 100.000 100 oh, 100 se li meritano, signore. Bravi ragazzi, vero. tanta roba, davvero, davvero. Guardatelo. 100.000 fa l'urlo di racconare la telecamera ogni volta che mi <ride> Ogni io. volta. volta con <ride> apertura. L'urlo <ride> di Fabio. Ciao, chiudiamo il video. Vi ricordiamo di lasciare like e commentare. Iscrivetevi. Iscrivetevi soprattutto. È stato un video bellissimo. E niente. Comunque io ci tengo tantissimo a ringraziare Ragnar, J Pata sì, e Giovanni per averci ragazzi. dato l'opportunità di poterli di affrontare. direi che è sempre un onore per me avervi nel nostro canale. Però, insomma, avere anche l'opportunità di poter sfidare in tre contro 3 è stata una cosa bellissima. Sì, no, è stato divertentissimo. Bellissimo. Poi non è da tutti, insomma, sfidare. Un ex primavera, l'uomo della Champions, <ride> è il portiere più forte di YouTube Italia. Quindi, insomma, li abbiamo tutti e tre e ce la siamo cavati alla Santa il bello quello che lui è la nominata più alta. Cioè. Lui è cioè, assurdo. No? Nonostante l'ex inter, Antonio vince, profilo transfer market più cercato in Italia, se volete altri contenuti così nel canale di Mauro ragazzi ah, dovete iscriverete. Iscriverete. vi dovete iscrivervi, raga, iscrivere per forza, grazie a tutti ciao ragazzi, l'immortale ciao a tutti ragazzi